Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Mazzi e qui ci troviamo in Gran Turismo Sport e in questo video vedremo come guadagnare punti miglia ragazzi punti miglia che nell'altro video oh, purtroppo non si potevano guadagnare e diciamo che ho escogitato un piccolo metodo per guadagnare punti miglia in questo caso andremo a prendere un'auto un po' più veloce, una lancera o lancer che dir si voglia e selezioneremo l'ovale ragazzi è abbastanza semplice anche qui io adesso vado a impostare semplicemente 10 minuti però voi potete impostare molto più tempo in maniera tale da poter fare più giri allora innanzitutto mettiamo un giro solo che è fondamentale mettiamo un opponente cioè corriamo in due e dopo andiamo a impostare la prova a tempo, io in questo caso come vi ho detto metto 10 minuti, però voi potete mettere anche un'ora, due ore, tre ore, cinque ore, 9 ore, insomma il tempo che dormite, il tempo che non fate un cazzo, il tempo che andate a scuola, lasciate la play lì e il gioco si fa i giri per cazzi suoi voi mi direte come fa a farsi i giri per cazzi suoi allora innanzitutto va bene impostate se vi interessa pure guadagnare qualcosina il tempo e la categoria altrimenti potete lasciare tutto così come sta l'importante è che lo fate sull'ovale allora ragazzi mh, questo metodo io mi sono diciamo, rifatto un pochino a GTA le catture di GTA però siamo in Gran Turismo quindi parliamo di Gran Turismo eh, a questo punto avviate la gara ragazzi quindi andremo ad avviare la nostra garetta e procuratevi un elastico ragazzi un elastico per fare questo glitch è fondamentale perché eh, sarà proprio l'elastico che correrà per noi e ci permetterà di fare i punti miglia mi raccomando allora innanzitutto come avete visto vi sto dimostrando che se voi eh, non vi accostate subito diciamo addosso al, ehm, al muretto rischiate di fare questo invece voi dovete avvicinarvi al muretto in questa maniera e bloccare il tasto R2 con eh, un elastico ragazzi vi basterà bloccare il tasto R2 con un elastico e il gioco cor correrà per tutto il tempo da solo in questa maniera appoggiato addosso al, diciamo, al muretto e si farà i giri di pista in questo caso andremo a guadagnare punti miglia perché staremo correndo anche se non staremo correndo ricordatevi di eh, levare la vibrazione perché altrimenti se lasciate il joystick appoggiato da qualche parte eh, rischiate che comunque vi cada a terra e spaccate il joystick uscite da, dall'attività e tutto il resto insomma Oddio, uscite dall'attività? No, però comunque vi blocca, eh, vi si blocca quindi in questo caso, ripeto, dovete prima accostarvi al muretto non partite da mezza la corsia, ovviamente, partite da accostati al muretto e dopodiché bloccate il tasto R2 con l'elastico. Con è abbastanza semplice. È un glitch è abbastanza semplice. Questo qui è più un glitch. Quello di prima era sì, un mezzo glitch, però questo qui è più un glitch per poter fare i punti miglia. I punti miglia, sapete tutti a cosa ci servono, per chi non lo sa ve lo specifico, i punti miglia servono per modificare le auto in Gran Turismo eh, Sport. Eh, diciamo che per fare i nostri acquisti eh, non si fanno con i soldi, a parte le auto giustamente, però tutto il resto degli acquisti, le vernici particolari, i caschi cazzi e mazzi insomma ci stanno tante cosine che si acquistano con i punti miglia ragazzi quindi questo è l'unico modo per poter fare punti miglia mh, mentre magari non stiamo giocando è una buona possibilità insomma e in più faremo anche qualche soldino perché giustamente se mettiamo i settaggi che abbiamo eh, inserito faremo punti miglia e soldini detto questo qui ragazzi sono passati i 10 minuti quindi ci avviciniamo all'ultimo giro io in 10 minuti ho fatto 24 giri pensate voi quanti ne potete fare in un'ora o quanti ne potete fare in tre ore va bene il conto è presto fatto perché eh, sono 25 giri per 40 minuti sono 100 giri quindi Fatevi due conti, vedete voi quanto, di quanto incrementerà il vostro insomma i vostri punti miglia. Spero che il glitch vi piaccia. Per questo glitch è tutto. Un saluto, al prossimo video.